Salve a tutti ragazzi, sono s 7004 e oggi siamo in un nuovo video della RLC Craft, cioè la RL Craft, non so perché mi viene da chiamarla così e noterete subito che ho cambiato un sacco di roba, innanzitutto ho questa Dragon Scale Armor perché allora io vi giuro che sono stato molto fortunato, stavo girando per laggiù, credo. No, da questa parte, da quella parte. E vicino alla, zo alla zona tutta innevata ho trovato un drago morto per terra. Io l'ho scomposto, ho preso le sue dragon scale, e eh, dragon bone, tutte quelle cose lì. E sono riuscito a fare degli attrezzi da questa spada, la rapier e il um, longbow. Ma ah, questo longbow non l'ho ancora provato. E poi lo proveremo. Ho già incantato tutto, eh. Questa spada invece è già un po' distrutta, questa l'ho appena messa, invece l'armatura di diamante dovrebbe essere qua dentro un po' rotta. Un po rotta. Invece ehm, se notate che c'è qualcosa che ci sono nel mio inventario è perché sono morto mentre ero ehm, là sotto dove sto indicando e ho perso tutto e quindi evviva ehm, GG. Poi adesso porto sempre dietro questa Cupid Chubacapramit Perché è molto potente Perché rigenera e quindi porto sempre dietro un po' di roba Ah in questo video volevo continuare a visitare il dungeon che c'è là sotto E provare a trovare qualche minerale E continuare con i nostri cuori per averne un numero decente Tra l'altro in questi giorni sto trovando anche un sacco di roba E... Forse lagherà di meno in questi giorni la registrazione E spero di sì Tra l'altro ho trovato anche questo grappling hook in una cassa Totalmente a caso L'ho provato ma non sono capace di usarlo Quindi GG Ma poi è meglio che mi tengo delle mele Perché così mangio queste E tra l'altro devo imparare a fare i juice Ovvero queste robe qua eh, però mi serve l'acqua l'acqua smettata non so come si chiama e eh, quando avrò poi tempo per farla la faccio e eh, vabbè c'è una roba strana qui e eh, porca miseria cosa non è so ma lo stiamo distruggendo allora noi adesso abbiamo finito ah, ecco volevo provare A usare il winter gift Allora c'è un salty trees Ah ecco, questi sì, qua è... E' yeah, ieri esattamente Sono stato ancora più sfigato Perché me ne sono beccati 60.000 Ho trovato l'infestazione Mi ha droppato un ant No Ant arm Si sì, era un ant Questo Rudolf guai. Ah, da qua dentro può uscire anche roba bella, quindi... Finiamo... Un attimo questo medikit Così ci fa un um. po'... Ciao ragno Ciao Velociraptor, che mi ha fatto venire sete. Ciao Spawner di Velociraptor E che schifo sta roba che fa prendere sempre un infarto Allora dovrei andare a bere qualche pozione Adesso c'è un altro Spawner di ragno Quindi uccidiamolo ci distruggiamolo abbiamo distrutto già tutto un pozione così ok questo potrebbe essere un problema anche questo potrebbe essere un problema That's the last sound Allora, c'è una Banshee Le Banshee sono pericolosissime Qui dovrei avere qualcosa Screeper, creeper Creeper eh, e va bene Almeno ci sono un po' di zombie Creeper mori La Banshee è sparita e eh, non mi va più che bene l'ho vista roba, io ho di nuovo sete, io non ho più blocchi, se c'è qualcosa da avere, naturalmente non c'è qualcosa da avere apriamoci un attimo ah, questa è quella stupida che non ho mai capito come funziona tu e dove sei passato? tornare a casa il più in fretta possibile perché non ho nulla da bere se non trovo qualcosa in fretta muoio, ecco Bizarre, ma questo sembra interessante Come incantamento però mi sa che siamo già fuori giù va ora ma tanto non ci interessa allora torniamo a casa va ne ho finito le torce questo potrebbe essere un piccolo problema allora qua ci siete sempre pieno di torce perché è l'unico giorno che ne ho bisogno poi non ci sono va qui è il dungeon e ne siamo certi qui è del pane e ne siamo certi il cuoio non ci serve torniamo laggiù che c'erano un sacco di drop che abbiamo lasciato naturalmente io ho il diventato io pieno Qua ci muoio, ci muoio, ci muoio. devo tornare a casa a tutti i costi ma prima dobbiamo tornare oggi avevamo visto che c'era l'acqua ed era più o meno per qui ok sì, però si però se cade nel, nella lava è un po' anche se forse sono riuscito a resistere perché avevo cooling però allora devo tornare a casa 6 litri, 6 era 1 altro ok ce cioè ne siamo liberati, nuovo spazio nell'inventario e qui l'unica cosa che non sono capace mai così sei sicuro che lo colpisci quindi gg allora posiamo robe pane non ci serve lapis non ci serve questo ci serve il pendaggio ci serve mattoni ci servono questo trovable knife non ci serve la patata non ci serve questo non ci serve E so che tipo si esce più vai da questa parte tecnicamente dovrei essere più vicino all'uscita vediamo e sono stato sfigato allora, vediamo cosa possiamo fare con tutta questa esperienza allora porterei almeno tutto al 12 tipo gathering farming che Abbiamo cantato un po' di roba, ora direi di posarne uno qui da qualche parte. Allora, ragazzi, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. Qui sto smeltando della carne di ciuba capra. Qui, quella che è avanzata. Anche se, qua, ne avanzano ancora due. Eh, spero che il video vi sia piaciuto. Io, nel frattempo, sto già andando a fuoco. Anche se adesso mi sto raffreddando. Quindi, perfetto. Spero vi sia piaciuto. E ciao.